I'm just sitting here I got time It's clear to see Stavo guardando un po' questi forum uh, americani, no? Sulla spiritualità, su queste cose qua, perché a me piace molto informarmi, guardarmi un po' in giro. E ho trovato una persona, uh, una spiritual coach, queste, queste cose qua, no? Una, mh, una persona che mh, si ritiene illuminata, che si ritiene uh, risvegliata, eccetera, che parla della divinità, nel senso di diventare degli dei, e quindi parla di uh, l'essere umano come può diventare un essere divino attraverso l'ascensione, tutte queste cose qua, e quindi veramente la manda avanti parecchio su questo. Bene, c'era una donna che gli ha chiesto, uh, si vede che faceva il percorso, questo tipo di percorso, e gli ha chiesto perché questi esseri che si, si, che si risvegliano, questi esseri divini, nonostante abbiano questo percorso, Um, provino comunque degli acciacchi, cioè aches, sarebbe dei, dei dolori, no? Acciacchi e dolori fisici, no? Perché il dolore fisico no, non termina, ecco? No? E questo spiritual teacher, spiritual master, gli, gli risponde che... Um, praticamente il dolore esteriore è manifestazione di un disordine interiore e quindi andando dentro di te e correggendo, diciamo, questo disordine um, tu correggi anche il dolore esteriore lo so, questa risposta potrebbe sembrare la più giusta del mondo magari, però, um, per come uh, la vedo io ho avuto la prova che questo non è affatto um, a livello che dice di essere, perché in realtà il dolore è una manifestazione, una percezione veramente molto particolare e... Il dolore non è assolutamente detto che c'essi dopo l'illuminazione o comunque dopo un'esperienza di, di completo risveglio alla realtà, perché um, c'è tutto un aspetto metafisico, cioè del mondo delle cause. Il dolore in realtà non è affatto un qualsiasi forma di indice di uh, spiritualità o non spiritualità, va bene? Quindi mh, non potete in nessun modo giudicare la spiritualità di una persona in base al suo dolore perché non sapete assolutamente cosa ci sta dietro, ci sono delle persone che portano dentro di sé il dolore di altre persone. Ci sono delle persone che stanno soffrendo per espiare i problemi di un'altra persona e comunque sia il dolore ha un linguaggio specifico, cioè il dolore in alcune casi, eh, devo dire la maggior parte, è qualcosa um, che il tuo corpo ti comunica. Cioè non è un problema. Vedere il dolore come il problema è la più grande cavolata che ci stanno insegnando con gli antidolorifici al mondo di oggi. Il dolore è un messaggio, non è un problema. Ed è per questo che con l'intelligenza propria si deve capire il corpo che cosa ti vuol dire. Se volete un esempio concreto, no? negli ultimi. penso nell'ultimo mese, nelle ultime due o tre settimane, mi è capitato di avere un dolore fortissimo alla schiena, nella parte bassa della schiena. Naturalmente io davo la colpa al fatto che forse sto troppo seduto anche per lavorare al computer, e quindi davo la colpa alla mia posizione da seduto, no? Ma nonostante questo, io chiedevo, chiedevo il motivo del dolore, chiedevo la causa, chiedevo la guarigione, chiedevo, bene, la guarigione arrivava, dopo tre giorni tornava il dolore, la guarigione arrivava e dopo due giorni tornava il dolore. Dopo, appunto, due o tre settimane, finalmente ho capito, cioè, dovevo semplicemente camminare in casa, ma scalzo, questo era il messaggio, adesso non ho più nemmeno un minimo, di mal di schiena e la guarigione è avvenuta in una notte. Non di più, perché ho capito il messaggio del dolore. E quindi ehm, io ora sto camminando scalzo, non devo portare nessun tipo di ciabatte, perché camminando scalzo la superficie del piede sa come ammortizzare le cose tutto il corpo viene massaggiato tramite il massaggio duro del piede, perché c'è riflesso tutto il corpo nella pianta del piede e quindi semplicemente io non ho più un minimo di mal di schiena. Va bene? Questo è un esempio del dolore, cioè in cui il dolore è un messaggio. Ma ci sono altri esempi in cui il dolore è come dire, una missione. E questi esempi sono sacri, cioè il dolore può essere veramente una missione dell'anima per conoscere ma anche per essere al servizio e per poter servire eh, gli altri. Lo so, è una cosa un po' strana, ma non, nemmeno poi così tanto, cioè basti pensare ad esempio che eh, per, per gli indiani Lakota per esempio, che non sono assolutamente indiani, no? però vengono chiamati indiani d'America. Bene, per i Lakota per esempio il rito del sole è un rito... Molto crudo in cui eh, si agganciano la pelle intorno a un palo no? con dei fili e cioè, poi si strappano anche dei pezzi di pelle o comunque si fanno delle ferite eccetera eccetera. <ride> ecco, in questo tangente succede che provano molto dolore, no? Ma lì si è semplicemente scoperto che un dolore intenso porta anche potere. E quindi è uno dei modi per cacciare il potere avere un fortissimo dolore, capite? Quindi, attenzione, non potete mai, guardatevi intorno, guardate le persone che ci, vi circondano, sapete, soprattutto quelle che considerate inferiori, soprattutto quelle che considerate meno evolute di voi, no? Perché magari non hanno avuto le vostre conoscenze, non hanno la vostra intuizione, no? E vedete che sono lì che soffrono, che soffrono, no? E state attenti, non sapete la causa della loro sofferenza, non la conoscete. Abbiate il massimo rispetto per l'essere divino che vi sta davanti, che è già un essere divino. Non si accorge di essere un essere divino, ma non vuol dire che non è. Non conoscendo la causa del loro dolore, come dire... Non potrete mai giudicare il livello spirituale, chiamiamolo così, di una persona in base alla sofferenza di questa persona. Questo è un loop assurdo in cui tra yoga e no yoga oggi eh, ci provano a inserire. Perché torna, capite? A livello razionale torna. E cavolo, se tu sei risvegliato, illuminato non devi più avere un minimo di sofferenza, altrimenti eh, ri, eh, vuol dire che non hai ancora raggiunto quello, ma non è sempre così, chiaramente essendo sveglio tu partecipi a questo dolore e lo conosci questo dolore mentre alcuni dolori personali come quell'esempio che vi ho fatto del mio mal di schiena sono dei messaggi del tuo corpo no? che ti dicono una cosa precisa altri dolori sono espiazioni, sono dolori mistici, dolori completamente divini e qua signori poco si può fare Alcuni dei maestri più grandi del passato hanno portato il dolore dell'illusione di un'umanità intera. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful.